Lei è eh, vice sindaco di Casalecchio e al contempo una componente dell'Ufficio Nazionale di Avviso Pubblico. Che significato dà il suo duplice ruolo a livello locale e a quello nazionale? Si tratta in realtà di um, un ruolo in qualche modo duplice e unitario al tempo stesso perché avendo la delega alla legalità mi occupo sia a livello locale che a livello nazionale della cura della formazione, della cura della legalità nelle sue applicazioni concrete. È evidente che rivestire anche il ruolo di vicepresidente nazionale di avviso pubblico e di coordinatore provinciale di avviso pubblico a Bologna mi consente di rapportarmi anche con altre realtà territoriali e quindi di poter esportare le nostre buone pratiche e importare altre buone pratiche proprio nella logica della formazione civile.